Tra l'altro ho suonato due o tre strumenti No, in realtà erano due, la tastiera e la batteria Allora, correva tipo l'anno 2008 Se io sono del 2004, allora Io avevo esattamente quattro anni Ricordo per il compleanno Anche qua non mi ricordo di preciso Ma vabbè, era un mormocchio di merda Una batteria, ragazzi, vera Cioè, non un generatore così a caso di batteria Era una batteria vera Però comunque... Adattare alla statura che io avevo Qui c'era di tutto Non mancava niente C'era il kick C'era lo snare C'erano gli yeah heads C'era tutto quanto L'occorrente per una batteria Dopo io ho smesso perché Essendo un marmo che in merda Io l'ho rotta Letteralmente L'ho suonata 5 volte e Dopo l'ho rotta Così proprio Dopo mi, mi si è passato Un altro strumento Che era Ragazzi il sintetizzatore Il sintetizzatore Che poi Non ci è voluto niente A darmi il sintetizzatore Non ci hanno speso nulla Era che mio padre E mia madre Siccome Quando loro avevano tipo Avevano tipo 20 anni Andavano in discoteca Comunque Loro erano già affascinati Da, da, questo, da questo genere musicale Così appunto Per provare Loro decisero Di prendere un sintetizzatore non mi, Tra l'altro Non mi ricordo neanche Il nome del sintetizzatore Me lo fecero provare Così per gioco E da quel gioco Poco, ho capito che in futuro questa qua sarebbe stata la mia strada Ovvero il producer di musica elettronica Ma ero mog Sai, penso di sì Penso di sì, non vorrei sbagliarmi Ovviamente, cioè, risale a quando ero piccolissimo Adesso non è che posso andare, che ne so, qui vicino Perché tra l'altro in questa stanza Questa stessa stanza Io ho aperto tutti quanti i pacchi Dovrebbe essere tipo l... Oddio, aspettate C'è, c'è Mi sa che c'è Aspettate un attimo, clippate, eh Perché mi sa che c'è One Eternity Later. Guaiù, finalmente sono riuscito a trovarla. Eccovi qui. Aspettate, aspettate. Aspettate che sennò non si vede. Ragazzi. La prima tastiera con cui Andrea Milani. Oddio. Qua, Andrea Milani World of Music ha cominciato a fare musica. È un eh, allora non so se. Funziona ancora, penso di no. Ma infatti, no, ragazzi. Cioè, però vedete quanto? Comunque c'era cioè il pitch effect con un nome che non so neanche pronunciare: Music Partner MS40. Penso che quello la sono 0. Non penso sia un 40. Anche se ne dubito. Electronic full cordplay. Quindi, ragazzi, of... tutti dicono che i producer di adesso non sono gli strumenti. Però, ragazzi, io suonavo già gli strumenti mi avvicino a questa tastiera elettronica, Da appunto appena iniziate le medie, dove c'erano comunque i corsi che ti facevano i imparare appunto a suonare gli strumenti e indovinate un po' qual è stato ovviamente il classico strumento che si suonava alle medie, ma anche alle elementari si faceva questa cosa, ovvero di suonare il flauto, ragazzi, credo che vi sarà capitato a tutti quanti di suonare il flauto a scuola io facevo questo, però prendevo anche lezioni secondarie di chitarra nonostante la chitarra, cioè il altrimenti zero chitarra, se non ne nell'ultimo remix che vi ho fatto sentire vabbè io credo, credo di aver detto tutto se la live vi è piaciuta lasciate un like un commento, condividete la live o il canale con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima